ben trovati in un nuovo video oggi parliamo di ricamo ve l'avevo promesso da tanto tempo e finalmente ho un po di tempo per poterlo realizzare e eh, partiamo subito con la base ovvero gli strumenti che occorrono per ricamare come si comincia un ricamo innanzitutto va detto che eh, il ricamo si giudica più che altro dalla parte retrostante che dalla parte visiva perché un ricamo perfetto e fatto bene a regola d'arte ha un retro perfetto senza senza nodi, senza pasticci, senza ingarbugliamenti. Se vi ricordate, io ve l'avevo già fatto vedere in un video che vi linkerò qua. Io, ad esempio, avevo iniziato questo ricamo mille anni fa, poi l'ho macchiato. Insomma, poi non è andato a buon termine, è rimasto così in computer. Ma vi faccio vedere la parte retrostante come vedete è in ordine, io inizio e finisco sul davanti, ve l'avevo fatto vedere e quindi questo è il risultato eh, questo è il retro che dovrebbe avere un, punto, un ricamo a punto croce ok. Eh, ci sono diverse stoffe quindi partiamo dalle stoffe su quale stoffa posso ricamare si può ricamare su qualsiasi stoffa in commercio ci sono delle stoffe già predisposte come questa questa è la famosa tela ida la riconoscete perché avete ha questa trama a punti punto larghi in modo che potete passare eh, agevolmente l'ago eh, oppure potete tranquillamente cucire su un cotone su un lino su qualsiasi tipo di stoffa io oggi per i primi punti eh, cucirò su questo, eh, su questo pezzo di cotone che ha una trama larga, vedete? Quindi, volendo, si può fare anche il punto croce perché, appunto, è abbastanza semplice eh, vedere la punta dei, dei fili nella tramatura. Eh, che cosa si usa? ovviamente lo strumento basilare è il telaio questo telaio qua ha 1500 anni come vedete si sta anche un po' gonfiando era di mia nonna è un telaio di DMC vecchio come il cucù dal quale non mi separo mai perché io è con questo che ho iniziato a uh, ricamare eh, ce ne sono di tutte le dimensioni ovviamente io utilizzo questo qua più piccino se devo fare un lavoro un pochino più preciso sulle applicazioni okay? e quindi mi... Mi riesce a tendere meglio il pezzettino di stoffa, un pochino più grande se il lavoro è più grande, e ho quello grande, grande se appunto devo fare una tovaglia, un lavoro insomma un pochino più impegnativo. Va detto però che con i telai grandi vi consiglio di prendere quelli con un piedistallo in modo da avere le mani libere perché, perché la cosa fondamentale del ricamo è quella di tendere molto bene la stoffa e con il telaio grosso si fa fatica nel mezzo a lavorare rischiamo di rovinare un po' la tensione del lavoro ovviamente la parte fondamentale del ricamo sono gli aghi questi sono aghi da ricamo sono particolari perché hanno di solito una corona molto grossa vedete, per far poter far passare i fili, e una punta arrotondata, come in questo caso, non punge, scusate, non è andato fuori fuoco, non punge, vedete, questo è il classico ago da ricamo, per cosa si usa? Si usa generalmente per il punto croce eh, perché appunto la tela Ida ha questa trama molto larga o eh, per le stoffe che hanno proprio una trama più larga eh, sul lino eccetera eccetera questo è utile perché, perché non va a, a prendere fili che non servono e eh, non va a, a separare i fili e non va a bucare la stoffa vedete se io schiaccio qua e passa, praticamente non si vede. È ovvio che se vado a fare un, uh, un lavoro di su una stoffa con una trama molto fitta come il cotone americano eh, che ha una, una trama fitta e compatta eh, questo crea un cratere quindi se dovete ricamare sulle applicazioni questo ago non è indicato se dovete ricamare appunto croce o fare un ricamo proprio classico allora usate questo io per le applicazioni vado a usare un ago da cucito normale molto fine perché? perché quello più fine non mi va a, a fare sfilacciare la stoffa ovviamente sapete che sull'applicazione si va a ribattere a, a, contro il bordo quindi il rischio di rompere la stoffa è molto alto e allora su quei cotoni che sono a trama molto fissa o sulle applicazioni si usa un normale ago da cucito il più fine che trovate ok? oggi io userò questo che è l'ago da ricamo poi cosa vi serve per ricamare? Per... Io servo ovviamente la stoffa, io oggi utilizzo questa. E vi serve uno strumentino come questo, che è la farfallina. La farfallina la trovate in commercio, eh, in molti siti. E altro non è che eh, un aiuto per non ingarbugliare il filo, si avvolge il filo intorno eh, e si mette eh, il capietto in modo da non perderlo, da non ingarbugliarlo. Ovviamente serve se eh, usate molti colori o okay? che è una cosa molto comoda da usare. Infine ciò che vi serve è un paio di taglia di forbici da ricamo o di tagliafili. Eh, a cosa servono? Come vedete hanno la lama con una punta molto molto allungata, questo perché serve ad andare a tagliare a filo con più preciso, in modo più preciso possibile il nostro filo. Ovviamente il tagliafili fa lo stesso. ok. Ha queste lame piccoline e si va proprio sui lavori più piccoli con precisione a tagliare nel punto giusto senza andare a tagliare la stoffa sottostante o comunque creare disastri. Ultimo ma non ultimo, una penna evanescente o uh, che con il calore va via, io uso questa qua della Friction, è una pelle in gel e eh, bast mi basta scrivere e passare col ferro per poi tirar via. Oggi io non la utilizzo perché i punti che vi farò vedere sono dei punti base e quindi eh, accontentatevi di vederla così, <ride> magari più avanti faremo un lavoro insieme di ricamo. Come si comincia? Beh, la prima cosa è quella di prendere una farfallina nuova e una spoletta di filo. Io sto usando questa di DMC, il numero se vi interessa, se vi piace il colore è 931, si tira via. Tanti cosa fanno? Tanti ritagliano questo quadratino, quindi il consiglio che vi do è ritagliatelo e con un pezzettino di scotch andate a metterlo sulla farfallina perché? perché molti schemi hanno dei colori definiti quindi se state seguendo uno schema da un libro o eh, se state appunto scegliendo o, o facendo un lavoro lungo e vi serve sapere che colore avete usato questo è fondamentale perché ovviamente saprete di quale eh, quale filo avrete bisogno nel caso lo finite quindi la prima cosa fondamentale da fare è ritagliare questo pezzettino e attaccarlo sulla vostra farfallina io non lo faccio perché perché eh, quando uso gli schemi eh, io vado uso i colori che voglio io ma spesso e volentieri siccome me li disegno io a me basta semplicemente usare la spoletta non mi interessa andare a, um, a Mazzassina, scusate non mi interessa andare a usare lo stesso colore come si procede? Montiamo sulla um, farfallina il filo e andiamo a rotolarlo in questa maniera. Tentate di essere più precise possibile, se volete. Io adesso faccio veloce, proprio perché non voglio farvi perdere tempo. rotolate, rotolate, rotolate rotolate, rotolate, rotolate rotolate, rotolate rotolate state attenti a non ingarbugliare il filo ovviamente quando fate questo lavoro ok Arrivati alla fine, non farete altro, quando avete finito di fare il lavoro, di puntare il vostro filo nell'altra scala a nella riuscirci okay. in questa maniera. ok, Adesso, a quanti fili si lavora? Questo lo decidete voi o è indicato nello schema. Sulle applicazioni o eh, nei miei ricami, a seconda del disegno, io lavoro dai due ai sei fili perché la matassina è composta da sei fili che possono essere divisi. Adesso per farvi vedere meglio io lavoro a sei fili, però per esempio sulle applicazioni io lavoro a due fili, se faccio il punto croce io lavoro a due o tre fili, se faccio le scritte dei nomi io lavoro a sei fili perché voglio che sia visibile, ok? Comunque si parte da un minimo di due fili e si va uh, in su a seconda di quello che dovete fare, quindi tagliate un buon pezzo di filo. Come in questo caso puntiamo e blocchiamo il nostro filo mettiamo la nostra farfallina a lato ecco perché vi serve l'ago con la corona grande perché ovviamente a sei fili dovrà passare all'interno della vostra corona ok io non vado a fare nodi perché perché io voglio che il mio retro sia perfetto quindi io lo inizio da sotto però non vado a bloccarlo perché mi si bloccherà automaticamente sul davanti allora adesso che cosa vado a fare vado a prendere la mia stoffa userò il telaio medio perché così posso fare un lavoro posso essere più comoda col mio lavoro andiamo a bloccare vedete che il telaio ha questa vite in questa maniera allargate in questa stringete quindi allargate il vostro telaio mettete la stoffa tendete il più possibile e insomma bloccatela, adesso io l'ho aperto per farvi vedere tra troppo largo. stringete e man mano che stringete andate a tendere la stoffa quindi stringete più possibile, ok? E tirate, tirate, tirate. Perché la stoffa deve essere proprio tesa, tesa, tesa. Se vi scappa e tende a, a smollarsi, non fate altro che avvolgere il cerchio interno del vostro telaio con un nastro, in modo che così rimarrà un pochino più bloccato, ok? una volta che avete teso molto bene la vostra stoffa siete pronti per ricamare ovviamente se dovete riportare il disegno fatelo prima di, di bloccarla sul eh, vostro cerchio e questo è quanto adesso siete pronte per andare a ricamare spero che vi sia stato utile e eh, nel prossimo video vi faccio vedere i punti base